Ciao, sono Enzo, sono contento di essere qui a GERSTEC. oggi rappresento il Consiglio Comunale di Torino, l'istituzione, la città, che è particolarmente attenta ai temi dell'innovazione e in particolare è attenta anche a garantire che l'innovazione possa rappresentare una reale opportunità per soddisfare i bisogni, i bisogni sociali, i bisogni reali del nostro territorio, ma anche sia capace di costruire opportunità, di generare delle opportunità, allora in questo nuovo umanesimo digitale, in cui i giovani di oggi e di domani saranno particolarmente protagonisti, al centro della nostra riflessione ci devono stare le competenze, non c'è il genere, ci sono le competenze e nell'umanesimo digitale non esiste uomo o donna, esiste se sei capace di affrontare le sfide guardandole negli occhi, immaginando delle soluzioni all'altezza delle sfide del futuro.